Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi continuiamo a parlare del nuovo Direct Drive lanciato da Logitech qualche giorno fa. Devo dire la verità, ho lasciato un qualche giorno maturare questo ultimo video in cui diciamo era quasi provocatorio il fatto di fare un ragionamento su quali erano le possibili decisioni prese a livello delle leve di marketing, di pubblicità, di lancio di questo prodotto fatto da Logitech, infatti dico Logitech seriamente oppure, oppure una mossa di mercato che eh, potrebbe avere un suo perché devo dire la verità avete fatto nei vostri commenti una disamina che è praticamente quasi all'unanimità la stessa nel senso che ci sono pochi che eh, diciamo sono eh, alquanto d'accordo con quello che potrebbe essere la mia teoria quindi non è che penso che sia questo teoricamente penso a quello che potrebbe fare Logitech non è che sono io che cioè non, non condivido questa mossa di Logitech come, come lo siete voi eh, d'accordo sul fatto che eh, sarebbe stato un bel lancio tutto il bando a 700 800 900 euro al massimo lo penso anch'io perché ehm, penso che proprio quello che dall'immaginario collettivo che si ha e della conoscenza del marchio su quelli che sono i prodotti che logitech propone ragazzi eh, eh, siamo abituati a una marca chip ok il, il g900 x quello che ha eh, eh, ah, questo non è un, un top di gamma sul quale si lanciano diciamo, persone professioniste. Stiamo parlando di un prodotto di massa e quindi di conseguenza un prezzo per un bundle di 1500 euro fa, cioè, fa accapponare la pelle. Anche se abbiamo l'abitudine, ragazzi, di avere dei pregiudizi mh, senza testare: nel senso che non sappiamo la bontà del prodotto, ragazzi, né della pedaliera né della, del, del volante della base ci basiamo unicamente su quelli che sono i dati tecnici che ci sono forniti. Ci sono pochi gli italiani che hanno avuto la fortuna, tra virgolette, di testarlo. Parlo di Blink 46, che l'ha testata, eh, ho visto il video, però non parla proprio, cioè non fa una disamina completa, non, non va a spolpare quello che è il, il volante. Dice che è un buon volante, ecco questo, che parla che è il top di gamma ovviamente della della casa Logitech per quanto riguarda le periferiche di, periferiche di guida poi si sofferma anche sulla pedaliera rapidamente e poi su quella che è la postazione che gli viene data per. quindi non c'è un qualcosa ancora di eh, veramente completo a livello di recensione che non sia una marchetta perché gli inglesi hanno fatto tutti i marchetti ragazzi eh? cioè è una cosa incredibile e quindi siamo tutti d'accordo sul prezzo qualcuno mette in, in discussione anche il fatto che ad oggi nel 2022 la gente comunque guarda internet un minimo si informa che il canale di distribuzione anche se, son, eh, anche se il centro commerciale con il venditore che spinge dietro consigliando un direct drive perché non si torna indietro una nuova tecnologia proprietaria di Logitech True, True Force, applicata a un direct drive deve essere un qualcosa di mostruoso che questo è superiore perché c'è 11 newton metri eccetera eccetera in cui non siete tanto convinti perché anche con una finanziaria le persone non vanno a spendere tutti questi soldi io un po' di dubbio ce l'ho ragazzi per x ragioni e, mh, perché comunque spendere 500 euro per una, una Playstation eh, oppure c'è gente che spende ragazzi per una 3090 oltre 2500 euro e con le 4090 oltre i 2900 euro quando una volta le schede video si compravano a 300 euro per giocare per giocare. Ragazzi, spendete soldi per giocare. Quanto vi è costato il vostro PC? Anche se l'ho comprato online, oggi una 3090, quanto la comprate? Vabbè, questo è un altro discorso. Quindi ecco perché con molti di voi sono d'accordo, ma allo stesso tempo faccio un ragionamento diverso. Perché? Perché devo uscire e dovremmo uscire tutti dal nostro quadro di visione. Noi siamo abituati a trattare con la simulazione di guida, quindi siamo degli esperti, volendo o non volendo, siamo degli esperti almeno del mercato, non sto dicendo che siamo tutti piloti di Formula 1, che siamo però almeno conosciamo, conosciamo il mercato, conosciamo il valore effettivo di quello che è il materiale che ci viene proposto da un'esperienza che può essere diretta o indiretta diretta se l'ho provato in diretta perché magari c'è un amico fidato che mi dice guarda che è una merda oppure guarda che è il top di gamma e quante volte siamo rimasti sorpresi anche dal fatto che alcune opinioni non erano assolutamente in linea con quello che realmente il prodotto ti dà in positivo e in negativo quante volte a me è successo ragazzi il DD1 è una bomba e poi alla fine ti viene a rendere conto che in realtà la Fanatech non riesce a gestire con i propri filtri veramente quel motore che è stratosfericamente troppo veloce giusto un esempio ragazzi all'inizio wow wow e poi alla fine mi sono reso conto ma sulla mia pelle quindi oggi non riesco a dare un giudizio solo da quello che sono i valori tecnici che ci offre oggi Logitech bisogna provarlo il prodotto Rimane sempre, secondo me, anche un prezzo elevato, come tutti voi mi dite. Poi c'è qualcuno che mi dice, e lo ringrazio per, perché è importante avere queste informazioni, negli Stati Uniti ci sono dei, dei ma magazzini fisici, cioè dei negozi fisici, dove vendono i direct drive. Quindi questa è, una, è, è per me eh, l'eccezione che conferma la regola, perché che io sappia in Europa, almeno che non ci siano dei qualche showroom non ci sono dei negozi fisici io in italia in francia che ho vissuto parecchio non ce ne sono e la francia l'ho fatta tutta eh? quindi posso dirlo ehm, quindi so, sono comunque logitech rimane con una un'immensa un possibilità di vendere in questi canali di distribuzione quali centri commerciali oltre che online basata su un qualcosa che non abbiamo al quale non abbiamo anche riflettuto penso ragazzi il fatto che hanno una potenza di braining pazzesca ok vi faccio un esempio pratico, se io vi dico Coca-Cola o Cola Fizz, cosa comprate? Coca-Cola ragazzi, senza prenderci in giro, prendete la Coca-Cola, Cola Fizz non la prende nessuno, che non la conosce nessuno, non se la caga nessuno. Tra Logitech e Fanatech, se prendiamo le persone la massa, Logitech la conoscono tutti, Fanatech non la conosce nessuno o pochi, voi la conoscete voi che seguite il mondo della simulazione voi che conoscete il valore assoluto di Fanatec rispetto a Logitech che parliamoci chiaro Fanatec ha veramente tutto questo livello ragazzi i Pro hanno dei, un sacco di problemi eh? sono saturi a livello dell'assistenza diciamo le cose io ho avuto a che fare parlo con esperienza non è che mi sto inventando delle cose senza contare tutte le lamentele, io il forum di Fanatec l'ho bazzicato e lo bazzico ancora perché io ho una base CSV2 e quindi devo aggiornare, eccetera. E vedo, io non vi dico, quindi parliamo, eh, io prendo Fanatec, non, non così facilmente ragazzi. Comunque, torniamo sull'argomento sul, um, principe, chi è che conosce Fanatec? Pochi. Quindi Logitech rimane con questo braining fatto negli anni e come dice uh, Andrea, se non sbaglio, che dice uh, io conosco Logitech, la riconosco solo perché fa mouse, io sono d'accordo con te, tu la conosci perché per te fa solo mouse, sono d'accordo, anche se la mia 4K qui è in... Logitech <ride> quindi la conosciamo perché eh, eh, hanno fatto un, un ripeto pubblicità e branding ed è presente in tutte le case Logitech e Trustmaster fa la stessa cosa è un marchio conosciuto quindi una persona che guarda che vede Fanatech che non la conosce magari non la tiene in considerazione magari è troppo sofisticato per loro Logitech via poi c'è un altro ragionamento da fare ragazzi ma una cosa con chi si fa il paragone del prezzo del bundle? Oggi Logitech vi propone un Direct Drive con possibilità sicuramente di cambiare eh, Corona perché c'è il quick release, come lo fa Fanatic, attenzione. Compatibili PlayStation e Xbox, d'accordo? Chi è che, con, che gli fa concorrenza? Simcube 2? No, perché non è compatibile PlayStation Xbox, quindi non è da tenere in considerazione, ok? Perché quella far... bisogna prendere quelle aziende che possono coprire tutta la fetta di mercato, ok? Se facciamo un ragionamento marketing, ok? Auguri? No. Uh, chi? Fanatec, solo Fanatec. Poi, chi, chi ci sono? Gli altri chi? Sono? No, non ce ne sono. Gli altri io sono o che fanno solo pedaliere o che fanno solo basi. Ah uh, sì, Magic, eh no. Simagic non posso tenerlo in considerazione. Mi dà un baldone completo, però non lo posso usare per PlayStation e Xbox. Quindi non lo posso tenere in considerazione. Fanatec, e cosa mi offre di più Fanatec? La qualità di assistenza. Mi offre una CSL pedaliera, plasticosa con una cella di carico molto semplice della Stomeri da 90 kg, d'accordo? E mi offre un DD così d'accordo, con la possibilità di intercambiare ovviamente con un quick release un volante, tutto di rispetto, da 8 Nm, qui ne abbiamo uno da 11, con le stesse caratteristiche a livello di cambio di corona, eccetera. sapendo che le corone Fanatec costano, quanto costano ragazzi? Parliamo, io ti do un bundle base, poi se vuoi cambiare corona, ok? Quindi... Eh, quello che vi voglio dire ragazzi è che l'unico che in questo momento può contrastare stiamo parlando del 30 settembre 2022 l'unico che può contrastare uh, Logitech in questo momento è Fanatec un marchio meno conosciuto molto meno conosciuto che Logitech ragazzi eh? ve lo dico eh, perché la popolarità si, si misura in, in, in, in massa non in pochi eletti come noi che siamo esperti del mercato della, della simulazione quindi l'unico concorrente con un buon bundle diciamo rispetto al prezzo che offre è Fanatec Ora allora mi direte eh ma sono 500 euro di differenza eh ma lo devi sapere però la differenza e questo è il problema che vi dico ragazzi io sono d'accordo con voi le finanziarie sì no eccetera posso anche essere d'accordo che oggi uno si informa su internet tutto quello che volete tutto quello che volete ragazzi, anche se noi dobbiamo uscire fuori dal nostro quadro di visione ragazzi, perché noi conosciamo il mercato, conosciamo come funziona, se ti arriva una famiglia facoltosa e non gliene frega niente di spendere mille euro perché non siamo tutti, al... io ad esempio mille euro per un volante così devo risparmiare dieci anni, c'è gente che non si fa problemi ragazzi e che si fida della... del marchio Logitech perché lo conosce da quando è bambino, punto, è così con il venditore che gli spinge al culo compra compra perché è buono ragazzi volete un altro esempio quando andate a comprare la lavatrice fate il giro di internet e ne, ne uscite comunque sapientoni sapete solo le funzionalità che ha in più e basta ragazzi dai siamo sinceri è vero o no? è vero o no? poi avete ragione su tutta la linea eh? non è che vi do torto però secondo me il ragionamento per il logitech a una certa Logitech, quindi, e poi, come lo dite voi, abbasseranno i prezzi ragazzi, e sto bundle si troverà a meno, questo è un prezzo di lancio, come giustamente qualcuno di voi lo dice, è un prezzo di lancio, poi calerà, come è successo per i 900, e quando il 22 novembre, ringrazio la persona che ha segnalato questa data, uscirà Trustmaster con il suo direct drive, e spero a questo punto con un bel bundle, Logitech, Farà calare i prezzi, oppure calerà l'asso di mazze con nuovo bundle di volanti, Con cioè sarà una guerra pazzesca, poi pre-natale ragazzi, fantastico. Quindi ragazzi su questi miei ragionamenti, per spingere ancora di più l'analisi di questa mossa commerciale, marketing, che diventa anche logo Roica, però è bello discutere queste cose qua, Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, siate numerosi come lo siete stati in quest'ultimo video, io vi ringrazio veramente tantissimo per la vostra partecipazione, vi invito ehm, calorosamente ad iscrivervi al canale, a lasciare un pollice su se questo mio ragionamento vi è piaciuto, come al solito da Fabrizio è tutto, un abbraccio e ci vediamo prestissimo, ciao!